Grazie Presidente, Sì, naturalmente per, per enunciare il nostro voto favorevole questo emendamento è molto importante perché va a indicare un percorso che per Roma è assolutamente una novità e quindi è importante richiamare quanto è di eh, norma di rango superiore, perché ci agganciamo a un percorso nazionale che, tra l'altro, eh, per quanto riguarda i beni culturali, per esempio, sappiamo che eh, verranno ulteriormente definiti, lo ha annunciato il Ministro pochi giorni fa, eh, ma anche per il resto è importante far capire che questo regolamento che è della capitale d'Italia si aggancia alle norme nazionali, questo è assolutamente importante sottolinearlo. Mi spiace non avere la capacità eh, come dire, dialettica di un esperto del ramo giuridico, ma spero che eh, anche le mie parole così poco tecniche possano essere sufficientemente perspicue.